Buongiorno a tutti, sono Giulia Mignieco e insieme al mio collega Claudio Forleo presenteremo durante la sedicesima edizione di Politicamente Scorretto il nostro ultimo libro intitolato La pandemia d'azzardo. Parliamo di gioco d'azzardo perché è un tema che ci riguarda tutti, perché le mafie riciclano da questo settore enormi quantità di denaro perché in Italia ci sono un milione e mezzo di giocatori che l'Istituto Superiore di Sanità definisce giocatori problematici, ovvero persone che faticano a gestire il tempo e il denaro che dedicano all'azzardo. In Italia il sistema azzardo è un gioco che non vale la candela, perché lo Stato incamera miliardi in tasse, ma non considera i costi sociali, sanitari e criminali che vi sono dietro. Vi aspettiamo per approfondire tutti questi aspetti martedì 15 giugno alle ore 18 in diretta Facebook e YouTube sui canali di Politicamente Scorretto. Non mancate!